Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta di riso al pomodoro filante. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e trenta minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, riso, mozzarella, sottilette, salsa di pomodoro, pan grattato, aglio, sale, pepe, olio e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio e l'aglio. Ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. togliamo l'aglio aggiungiamo la salsa di pomodoro e la facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi velocità 1 Aggiungere l'acqua, il pepe, il sale ed azioniamo il bimby per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il riso. E cuocere per 12, per 12 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft, il riso dovrà risultare al dente. Il riso è pronto, componiamo la torta. Mettere sotto uno strato di riso, livelliamo, fare uno strato di mozzarella, un po' di parmigiano, un altro po' di riso mettiamo le sottilette spolverizziamo con il parmigiano e completare con il riso rimasto spolverizziamo con il pan grattato e il parmigiano cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa la torta di riso è cotta lasciamola intiepidire prima di servire torta di riso al pomodoro filante